Ciao, sono Marco, ho lavorato per il progetto TBK Junior con il team PlayDom da fine giugno a fine luglio. Questo è il progetto che abbiamo sviluppato in questo mese e consente di scattare delle foto per poi ricostruire tramite queste foto l'oggetto tridimensionale piazzato all'interno, sulla superficie del tavolo. E abbiamo scritto un programma il quale acquisisce delle foto a varie angolazioni e tramite queste foto da varie angolazioni siamo in grado di estrarre appunto il modello 3D dell'oggetto reale e che poi può essere visto sullo schermo oppure può essere stampato in 3D come per esempio questo elefante che corrisponde a questo o il pesce che si può vedere sulla tavola rotante Ciao, sono Alessandro e ho fatto uno stage ad FBK dal periodo di giugno a luglio e lo scopo del mio stage è stato quello di sviluppare una piattaforma per ricostruire un, un, un oggetto tridimensionalmente. Questa piattaforma è low budget e quindi permette con, diciamo, a, basso pre, a basso costo di ricostruire un oggetto. I dispositivi utilizzati sono dispositivi molto economici per chi conosce degli Arduino. Il pesce che possiamo qui vedere è stato scansionato dalla nostra applicazione e poi stampato tramite una stampante 3D. La parte più difficile da sviluppare è stata quella dell'interfaccia seriale tra la programmazione del tavolo e quella del PC. Inoltre eh, vi, vi, abbiamo dovuto sviluppare l'interfaccia grafica e tutte le varie funzionalità. Dell'interfaccia grafica si possono vedere quattro pannelli. Ogni pannello serve a regolare alcune impostazioni. Vi è il pannello per ruotare il tavolo che permette di impostare il, i gradi in cui il tavolo ruota. Ogni e serve per scansionare ogni lato del, del, dell'oggetto in questione. L'esperienza è stata molto interessante perché ci ha permesso di migliorare la nostra capacità di programmazione e conoscere nuove cose soprattutto nell'ambito della fotogrammetria.